Tu è tutto vero, diventerai cammello, affronterai il deserto e al cospetto del sultano. Ti trasformerai in quel guerriero a cui rubo il destino, ti taglierai la mano, quindi fuga su. nel vuoto e si scioglierà Vivi chiunce di un castello, ma strofilerai il tuo anello. Combatterai lo oh, drago alla stalla giù al tramonto. Stai sellando il tuo cavallo, ora ti che sei un bandito. Se non è palla puzza già di pieno c'è più il tratto